Siamo qui a guardare ora le fasi finali, gli ultimi minuti di questa prima semifinale del Qatar 2022, Argentina-Croazia. Eh, ora, nel momento che sto registrando, 3-0, magari segnerà la Croazia una rete, magari la farà la quarta all'Argentina. Tutto è possibile, ma penso che ormai la prima finalista, e eh, a mio malincuore, perché facevo pensia per la, Croazia, la Cro Croazia, non è che di favore. Sì, diciamo tra tutte quelle che è, simpatizzavo perché è un piccolo miracolo calcistico che si poteva ripetere una costante di questa piccola nazione che però ha una grande cultura calcistica così non è stato, così non è stato, si è trovata davanti in Argentina che era partita male e poi soprattutto mi dispiace anche perché non vedremo oddio, un'altra partita sì, per la terza e quarta posizione la tifosa croata, la knoll continueremo a vedercela, vabbè, sì che un pochino di soddisfazione ce l'avremo lo stesso però un'Argentina un che era partita a fare i spenti, una Croazia che, che aveva iniziato a, gio, a giocare a pallone l'avevano tortati bene bene al centrocampo con Modric, eh, eh, Kovacic, Brozovic con i movimenti poi di Peric dall'altra parte di, di, di Juranovic, l'avevano cartati bene i primi 20-23 minuti non ci aveva capito proprio ne merita Mazza l'Argentina poi dopo è, tutto, è cambiato tutto da, però vedete la differenza Sorprese sì fino a un certo punto, perché poi quando il gioco si fa serio, quando inizia a fare la pressione comincia a farsi pesante, che succede? Succede che quelle, le squadre forti, seppur giocando male, perché l'Argentina secondo me non ha un minimo di gioco, non c'è un briciolo di spettacolo nel proprio gioco e nonostante abbia Messi, sta andando avanti in mondiale giocando male, proprio una squadra nazionale sorniona e che campa appunto per le giocate singole, Messi come può essere quella di Alvarez, come potrebbe essere quella, che ne so, di Dybala, eh, quando entra. Campa, ecco, di queste giocate soliste, che però, a quanto, a quanto pare, pagano, pagano, perché ha passato il girone, l'ottavi, i quarti, e ora, a semifinale, e vince e va in finale. Evidentemente paga anche così, il calcio. anche questo, mi dispiace la Croazia, che ha giocato bene, nel secondo tempo si è allungata, si è allungata e dopo ha subito la... La, rete, la terza rete su, su una grandissima azione di Messi, che ha servito Alvarez al davanti al portiere. Ma era normale, era logico. La Croazia, secondo me, è ecco, L'unica cosa che poteva migliorare, ma sì, qui si parla sin dall'inizio. Che poi, tra l'altro, le, le prime due reti dell'Argentina sono nate da errori croati: la prima, la difesa, la prima volta che penso che si sia fatta beccare totalmente fuori posizione in tutto il mondiale e, e ha pagato a caro prezzo con il rigore. E dopo anche quel calcio d'angolo con quello schema dove praticamente è andata a perdere quella palla che è costata Caraco, che una squadra argentina del genere in te non li può permettere un contropiede in quel modo, perché ti segna, perché ti punisce, è normale, è calcio. Comunque onora la Croazia, ha tenuto testa come vice campione in carica del mondiale, ha tenuto testa questo mondiale a tutte, a testa alta esce sicuramente, forse sarà l'ultima occasione è stata l'ultima occasione di vedere all'opera un campione come Modric che tanti dei giovani come ripeto devono imparare da uno come lui e, e niente e penso che presumo che comunque la finale sia Argentina, Francia-Argentina perché anche il Marocco si sì, giocano bene, favola ma la Francia non è di certo il Portogallo la finale sarà Argentina-Francia e lì saranno un bello scozzo da, da vedere ecco, ora intanto ha tirato Maier siamo esimo quasi Ma è andata, è andata Onore all'Argentina, io speravo andasse a casa sia lui che a Dani, noi ce la subiremo anche per la finale e se vi devo dirla tutta, in finale far Francia e Argentina, proverei anche a ti fare, avrei piacere se trionfasse l'Argentina, tra tutte e due. Se poi va il Marocco, mi è se è il Marocco, sarei contentissimo, ma niente. E niente, finisce qua, finisce qua l'avventura della Croazia, questa bella avventura, questo bel sogno, purtroppo nei, nei peggiori dei modi, eh, immeritatamente. E soprattutto nei primi 50 minuti 60 fino al 3 a 0 dell'Argentina ha pagato, ha pagato in esperienza non ha, ha pagato il fattore di non avere dei attaccanti adeguati che potessero pensare la fase difensiva al vice dall'altra parte invece l'Argentina ha ah, giocatori che ti fanno la differenza quando meno te l'aspetti come rilasci un mezzo metro, un metro di spazio ecco il risultato 3 a 0 tutti a casa e l'Argentina al finale vabbè Ciao ragazzi, ci vediamo. Ci vediamo domani per posta dell'altra semifinale Francia-Marocco. Ciao.